Buonasera a tutti, come vi ho anticipato nel canale Telegram, questo è il primo video di presentazione del corso, innanzitutto mi presento io, sono Salvatore Fiantaca, mi occupo di GIS ormai da anni, sono un membro attivo di QGIS Italia, sono come ho scritto qua socio di sono l'autore di questa guida HFCQGIS QGIS e sono membro dell'organizzazione QGIS.org questo da pochissimo, il, presidente, il nuovo presidente di QGIS mi ha dato questo onore faccio parte anche di Open Data Sicilia e di altre organizzazioni bene, vi presento questo corso, un attimino riduco questa iconcina vi presento questo corso, che è un po' particolare questo corso cioè questo corso, ho in mente di fare questo corso ormai da tempo. Eh, innanzitutto, come è scritto nella prima slide, è un corso di approfondimento. In che senso? Nel senso che è un corso che, eh, in cui occorre mh, una conoscenza di base di QGIS, in quanto è un corso sul calcolatore di cambi di QGIS, non è un corso base. Quindi diciamo che è un corso medio, mh, non voglio dire alto, ma medio più più che medio, non è medio basso ma è medio tendente ad alto, nel senso che parleremo di un aspetto particolare di QGIS che è il calcolatore di campi di QGIS, come utilizzarlo nel modo migliore possibile. Iniziamo iniziamo, oh, vi voglio, oh, voglio rispondere a questa domanda prima di farvi vedere il programma che affronteremo. Che realizzerò in questi giorni perché usare il filo di calchi di QGIS ora in sette punti cercherò di riassumere il perché utilizzare il calcolatore di campi allora il primo motivo che ho individuato è questo il calcolatore di campi di QGIS ha oltre 300 funzioni di queste funzioni più di un terzo sono geometriche quindi conoscere queste funzioni geometriche vi assicuro che vi aiuteranno molto nella vita professionale, soprattutto se utilizzate QGIS. Secondo motivo, le espressioni possono essere utilizzate ovunque con QGIS, in qualsiasi contesto, a partire dalla tematizzazione, dall'etichettatura, nel compositore di stampi di QGIS, nelle decorazioni, nelle statistiche, nei suggerimenti mappa, nelle azioni, nelle selezioni, nella modifica dei dati, nella creazione di nuove geometrie, nel generatore di geometria, eccetera, eccetera, eccetera. L'elenco sarebbe lungo. Andiamo avanti. Terzo motivo, l'uso del cal che permette di modificare ed aggiunge dei campi, attenzione, direttamente nella tabella attributi, in modo tale che Evitiamo di creare nuovi layer. Spesso cosa succede? Succede che eh, abbiamo bisogno di inserire nuovi campi e utilizziamo il processing. Con il processing vi permette di aggiungere nuovi campi, nuovi attributi, ma contestualmente vi aggiunge, o meglio, vi crea un nuovo layer. Ora, ogni volta che dovete aggiungere un campo o modificare un attributo, Ogni volta creare un nuovo layer diventa una cosa poco, poco o meglio, diventa una cosa un po' snervante. Quindi, l'uso del calcolatore di cambi permette di modificare direttamente la tabella, quel layer abbiamo di partenza e quello ci rimane. Altro quarto motivo permette di selezionare, un attimino che sposto la mia, il mio faccione permette di, di fare delle selezioni personalizzate. Cosa significa questo? Significa che nel processing vi è un algoritmo, un geoalgoritmo che si chiama selezione per posizione, ma questo ha otto predicati standard e non ne possiamo aggiungere altri, ok? Spesso cosa accade che invece di utilizzare il predicato intersect oppure non so contenuto con Tenuto contenente, o non so, o sovrapposto o non sovrapposto e così via. Ci sono alcuni predicati che eh, cioè questi sono standard, quindi non, non posso aggiungerne altri, perché non sono solo i predicati. Se io, no, non so, se io volessi negare l'intersect, come faccio? Non lo posso fare con le espressioni. Io lo posso fare, basta aggiungere un NOT davanti. E quindi, da semplici 8 predicati già utilizzando le espressioni sto raddoppiando. Da 8 già ci 16 a disposizione, mettendo solamente il NOT davanti. Ma le varie combinazioni sono veramente infinite. altra, altra uh, Altro motivo è che permette di aggiornare tutti i campi, anche quella della geometria. Spesso cosa succede? Che noi abbiamo degli elementi che hanno troppe geometrie troppe vertici se noi vogliamo diminuire il numero dei vertici lo possiamo fare senza ottenere come ho detto poco fa un nuovo layer io direttamente modifico la mia geometria oppure posso aggiungere un altro campo sempre di tipo geometria e eh, modificare quest'altra geometria passiamo avanti scusate devo andare avanti quindi 5 6 permette di creare campi virtuali dinamici. Naturalmente, col codice di cambio posso aggiungere questi campi virtuali che sono dei campi che non modificano la tabella attributi, sono degli elementi che vengono salvati direttamente salvati direttamente nel progetto. Quindi, ogni qualvolta io il progetto, vedrò nella mia tabella attributi questi campi virtuali, ma non sono non vanno a modificare la mia tabella attributi. Sono dinamici nel senso che ogni qualvolta eh, aggiorno la tabella, quel campo viene aggiornato, perché i cambi virtuali significa che all'interno io non ho un valore, ma ho una formula, ho un'espressione, semplice o complessa, ma ho un'espressione, non ho un valore vero e proprio all'interno. Scusate, sbaglio sempre tasto, l'ultima proprietà che ho individuata è quella che permette il calcolatore di cambi di QGIS di salvare l'espressione utente. Noi possiamo de creare delle nostre espressioni, le possiamo salvare eh, nel gruppo funzioni, vi è un apposito gruppo che si chiama eh, Espressioni Utenti. Si possono salvare, le posso richiamare in altri layer, in altri progetti, le posso importare o esportare, e ultimamente, da poco è possibile anche condividerle con gli amici. Questi sono i sette motivi secondo me. Rispondo alla domanda perché usare il filo di calc di QGIS. andiamo avanti <coughs> il programma del corso scusate <coughs> allora programma del corso fondamentalmente sono due macro capitoli tabelle attributi e calcolatore di campi naturalmente sono due mh, argomenti che mh, non possono camminare in modo indipendente Necessariamente sono, fanno parte dello stesso binario. Di conseguenza, se io parlo di tabelle attributi, non posso non parlare del calcolatore di campi In quanto se io voglio modificare una tabella attributi devo necessariamente utilizzare il calcolatore di campi non ho altri mezzi. Viceversa, se ho il calcolatore di campi, il calcolato di campi dove lo utilizzo? Lo utilizzo per modificare anche la tabella attributi e quindi ripeto, sono due aspetti, diciamo così, sono le due facce della stessa medaglia. Per quanto riguarda la tabella attributi, sono circa 10 capitoli, parto col parlare dei concetti fondamentali della tabella attributi, che cos'è la tabella attributi, cosa sono i campi, i record, cosa rappresentano, come definirli. Vi spiegherò le infinite icone presenti nella tabella attributi, sono circa 20 o 25. Che cos'è il calcolatore rapido di QGIS, come attivarlo, come utilizzarlo, eh, Tabella attributi, il tipo di formato, il tipo di formato ingide anche mh, in modo pesante sulla, uh, sul formato. Per esempio, la tabella attributi è lo Shapefile, eh, che visivamente è la stessa, però è molto diversa da quella del Geopackage o dello Spatial Lite stessa cosa per quanto vado GeoJSON eh, sembrano tutte uguali la tabelle attribute ma non è così hanno delle caratteristiche molto diverse parlerò della tabella eh, della vista tabella e vista modulo di conseguenza vi accenderò anche delle relazioni parlerò anche della riorganizzazione dei campi tabella perché spesso cosa accade che Alcuni mi chiedono, ma se io ho una tabella con cinque campi e il quinto lo voglio fare diventare il primo e così via, come faccio? Oppure se ho un campo che è di tipo testuale lo voglio trasformare in tipo non so, numerico, come faccio? Bene, esiste un processing che permette di fare tutto questo. Poi c'è, come ho detto poco fa, la selezione per espressione vi farò vedere che la soluzione per espressione è uno strumento di una potenza incredibile. Poi per quanto riguarda l'esercitazione che è il decimo capitolo, vi ho detto che con questo corso rapido ne faremo pochissime per, un, per il corso full, ripeto, quello a pagamento, ne farò tutte quello che volete. Le possiamo anche personalizzare ma non riguarda questo corso iniziale. Calcolatore di campi, concetti fondamentali sul, calcol sul calcolatore di campi. Ehm, negli anni, ormai sono circa sei anni che utilizzo quotidianamente QGIS ho raccolto circa 15 o 16 punti fondamentali che dovete eh, conoscere, non voglio dire a memoria, ma devono far parte del vostro DNA se volete utilizzare bene il calcolatore di campi. L'interfaccia la spiegheremo bene, i gruppi funzione, la guida in linea, vi spiegherò anche le, la mia guida che ho realizzato HFCQGIS, le funzioni geometriche sono oltre 100, non le, non le vedremo tutte, neanche nel corso full, perché sono 100, significa come se noi dovessimo fare 100 esempi, diventerebbe un po' complicato, però parleremo, utilizzeremo quelle più importanti. Come creare delle, delle espressioni complesse, complesse nel senso che eh, si parte da una semplice espressione, ma andiamo complicando utilizzando più funzioni, una annidata con l'altra. Come richiamare altri layer? Perché, nel calcolatore di cambio, è possibile richiamare altri layer. Eh, come aggiungere gli attributi geometri nella tabella attributi? Appunto, le funzioni di aggregazione, che sono molto importanti anche dal punto di vista delle statistiche. Parleremo degli, parlerò degli array. L array è un'aggiunta che ha rivoluzionato, a mio avviso, il calcolatore di campi. Ci sono, non sono una quindicina di funzioni, forse di più sugli array. Vi farò vedere la potenza di questo, di questo gruppo funzioni, vi permetterà di fare cose inimmaginabili. Le variabili, parlerò delle variabili, anche quelle personalizzate, eh, sempre nel corso full vi farò vedere come personalizzare le variabili, come utilizzarle per velocizzare alcuni processi. Aggiornare un campo esistente, campi virtuali, come ho detto poco fa, il filtro, filtro in entrata e filtro in uscita. Poi vi spiegherò cosa sono queste cose. Cenni sull'editor delle funzioni Python, veramente un cenno molto veloce perché altrimenti cioè, il python è tutto un argomento anche il fatto che io non sono un, uno sviluppatore quindi non sono la persona indicata per parlare di python e poi vi ripeto se dicessimo capito sono le esercitazioni che riguarda sempre l'aspetto o meno l'aspetto l'argomento full e poi se volete vi farò vedere le novità, come è cresciuto il calcolatore di campi di QGIS, eh, a partire dalla versione 3.4, la 6, la 8, la 10, 12 e a breve uscirà la 14. Qua forse ho coperto qualche cosa. Sposto un attimino questo, lo metto qua. Stavo parlando di questo aspetto qua sotto. Passiamo a quest'altra, un attimino sposto questo faccione ecco qua quindi in sintesi il corso. Sono due macro capitoli, tabelle attribute e calcolatori di campi. Ripeto, non, non è possibile dividerle. Se parlo delle tabelle attribute, devo parlare del calcolatore di campi e viceversa. Come avete visto, come vi ho fatto vedere, sono circa 26 capitoli da uh, affrontare. Creerò dei video della durata tra i 5 e i 20 minuti, non, non meno di 5, cercherò di non superare i 20. Perché altrimenti diventa pesante sia per me che per voi già questo video sono oltre 14 minuti però è doveroso fare un'introduzione e poi per quanto riguarda mh, il corso full eh, faremo molto approfondiremo molto eh, le esercitazioni le funzioni potremo anche organizzare delle, eh, dei corsi personalizzati anche individuali ma mh, Naturalmente i costi poi crescono. E in conclusione: prima di arrivare ai 15 minuti, eh, questo qua sono i miei contatti. La mia email è molto semplice: piccolo infinito: eh, e questi qua sono i miei. Sono presente su Facebook, su Twitter, su Telegram. Telegram, questo qua è il mio il mio twitter personale il canale basta sostituire pi greco infinito questo è tutto alla prossima e grazie per l'attenzione